Vai. Ecco, da una parte appunto, abbiamo visto i nerazzurri le due maglie cari di carri della rete, e dall'altra parte quello abbiamo così, i Maldini nonché la Coppa dei Campioni vinto dal Milan. E tra queste due importanti cimeli storici ne troviamo uno altrettanto importante di quello che è considerato uno tra i due più forti giocatori del mondo. Ovvero, parliamo di Pelé e nel grande brasiliano abbiamo un pallone addirittura autografato da lui, come potete vedere, e poco più in basso la maglietta eh, dello, del grande giocatore verde-oro, che maglietta arri arriva direttamente da un dal film Fuga per la vittoria, che eh, dice appunto la scritta, la maglietta usata da Pelé nel famoso film con firma autografata. Grazie.